Ciao, come state? Ci ritroviamo per il secondo appuntamento con la challenge. Eh, molti di voi hanno partecipato, sono contenta, come sempre potete partecipare sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. Dove mi trovo oggi? Beh, oggi mi trovo in un posto storico, se così possiamo dire, tra il Benga da Lazio e sono Sull'ultimo tratto di strada lastricato che è quello originale della via Iulia Augusta tra il Benga e Dalazio, quindi andiamo veramente indietro nel tempo, negli anni, ci sono anche delle tombe funerarie, una bella passeggiata da fare e sicuramente tra poco vedremo l'isola. Bene, con questo panorama dell'isola Gallinara vi saluto. Vi do appuntamento se volete partecipare anche voi alla challenge sul canale Patreon Simona Non Solo Radio. E qui sotto i link di alcuni eh, Patreon che hanno partecipato già alla challenge rispondendo a quale secondo loro è la canzone estiva per eccellenza. Vi ricordo la mia, eh, Serving in the USA dei Beach Boys. Alla prossima challenge, ciao vi aspetto!